Giovanni Cirocco, non ci fu opposizione alla grande guerra tra i socialisti, tranne, mi sembra di ricordare, tra eh, i socialisti italiani, quelli serbi e i bolscevichi. Come è spiegabile? Ma è spiegabile con eh, quel fenomeno che un grande storico come George Moss ha chiamato la nazionalizzazione delle masse. E uno storico inglese, James Joll, che è uno degli storici più importanti della prima guerra mondiale, ha chiamato lo spirito del 1914. E cioè, 40 anni di insistenza sui fenomeni del nazionalismo della patria della nazione fanno sì che poi in pochi giorni cioè quelli sostanzialmente del luglio agosto 1914 contrariamente a quello che pensavano i socialisti di tutta europa le masse rispetto all'internazionalismo scelgono la nazione e partono per l'appunto per la guerra, seguendo la propaganda uh, dei propri governi. È un processo che gli storici definiscono di lungo periodo, che poi si catalizza quando scoppia appunto la prima guerra mondiale nei giorni dal luglio all'agosto del 1914, al punto che i leader dell'internazionale socialista che si ritrovano a Bruxelles nei primi giorni dell'agosto del 1914, di fronte alla proposta degli stessi socialisti italiani di convocare uno sciopero generale a livello europeo, praticamente tutti si rifiutano perché sono coscienti che uno sciopero di questo genere si sarebbe eh, rivelato un fallimento, Gettano la spugna ancora prima di tentare qualsiasi forma di opposizione seria alla guerra, tra l'internazionalismo e il nazionalismo clamorosamente nei primi giorni dell'agosto 1914 ha il sopravvento praticamente in tutta Europa il nazionalismo. Dal 7 al 14 giugno il partito socialista è stato protagonista, uno dei protagonisti della cosiddetta settimana rossa che era una rivolta eh, antimilitarista e popolare e 15 giorni dopo l'assassinio di Francesco Ferdinando eh, che produsse appunto una clamorosa frattura, sembra di capire, tra neutralisti da una parte e militaristi dall'altra come è stato possibile? Ma il l'episodio della settimana rossa eh, che si svolge eh, soprattutto parte d'ancona e poi assume alcuni dicono delle vere e proprie forme di guerra civile soprattutto nell'italia centrale le marche la romagna dove erano più forti storicamente sia gli anarchici che i repubblicani che sono il vero eh, nucleo dirigente di questo eh, fenomeno di ribellismo non organizzato che fu la settimana rossa ehm, in realtà questo episodio della settimana rossa crea un meccanismo molto simile, infatti eh, noi troviamo continue similitudini di questo genere, tra questi avvenimenti del 14 e la grande paura della rivoluzione francese, eh, è la similitudine che si ripete costantemente in questi giorni sui, nella stampa borghese e nella classe dirigente liberale, cioè la paura di una possibile rivoluzione socialista da una parte, questo spiega questo fenomeno e questa vicenda della settimana rossa e le sue conseguenze, eh, spiega anche un, un fatto molto importante per comprendere la vicenda del Partito Socialista in questi mesi della neutralità italiana, e che cioè il Partito Socialista nel suo blocco, senza differenziazioni sostanzialmente tra la maggioranza del Partito Massimalista e eh, il gruppo parlamentare riformista, si isola e viene isolato dal resto dell'opinione pubblica in parte e soprattutto dal, dal ceto dirigente liberale, ceto dirigente liberale che era anche diviso al proprio interno, almeno tra due opzioni, quella giolitiana, e cioè di graduale inserimento anche del Partito Socialista nella dialettica politica e parlamentare e invece eh, l'altra parte eh, del Partito Liberale o Costituzionale, come si chiamava allora, quella guidata da Salandra, che dal marzo 1914 era il Presidente del Consiglio, che eh, rifiutava eh, soprattutto dopo la Settimana Rossa qualsiasi ipotesi, non dico di collegamento, ma anche di trattativa con il Partito Socialista. E Quindi l'importanza della Settimana Rossa nella vicenda che stiamo narrando è soprattutto una reazione di paura da parte dei ceti dirigenti e dell'opinione pubblica moderata e borghese che porta a un sostanziale isolamento che si vedrà poi con tutta evidenza nel, nel trascorrere i mesi e nel maggio 1915 poi in maniera clamorosa del Partito Socialista. Sull'avanti del 1914 il giornale appunto del Partito Socialista convivevano le magnifiche vignette, diciamo così, pacifiste, antimilitariste, in qualche modo, no? di Scalarini e a partire da ottobre, eccolo qui Scalarini e invece a partire da ottobre, gli del 14, sempre gli editoriali, invece del direttore dell'Avanti, Benito Mussolini, che proponevano di entrare in guerra. Ecco, era una spaccatura tutta interna al Partito Socialista o sono state, diciamo così, provate delle pressioni esterne per spaccare, per dividere il Partito Socialista? Beh, su questa vicenda di Mussolini e dell'Avanti e poi del suo allontanamento e poi della fondazione del popolo d'Italia, naturalmente si è scritto... Eh, moltissimo eh, però eh, credo che eh, quello che De Felice scrisse nella prima, nel primo volume della sua biografia eh, di Mussolini Mussolini il rivoluzionario che va appunto dal 1883 al 1920 che quindi è un capitolo molto importante ehm, su questo tema a 50 anni circa di distanza perché il primo volume uscì a metà degli anni 60 resti almeno dal punto di vista documentario, sull'interpretazione possiamo ovviamente discutere, resti la versione più accreditata e cioè sostanzialmente Mussolini che era direttore dell'Avanti dal congresso del 1912 in nome appunto della maggioranza massimalista della direzione del partito matura lentamente poi sempre più velocemente una posizione che lo porta a passare dalla sua iniziale posizione intransigente di neutralità assoluta a quella che poi nell'articolo del 18 ottobre che segnerà la rottura poi eh, tre giorni dopo l'allontanamento di Mussolini dalla direzione del quotidiano del partito chiamò la neutralità attiva ed operante perché questo era il titolo di questo lunghissimo lunghissimo articolo cioè Mussolini da uomo di grande fiuto politico in dubbio di altrettanto straordinario cinismo e di capacità di cambiare posizione a seconda dell'opportunità politica coglie questo isolamento del partito socialista di cui parlavamo prima soprattutto su un punto centrale uh, Mussolini rivendicò uh, sempre anche negli anni 30 nelle varie interviste uh, che diede, rivendicò sempre il merito uh, di aver evitato che l'italia si schierasse a fianco dellaustro ungheria non dimentichiamo che l'italia era legata da un trattato di alleanza, la cosiddetta triplice alleanza in vigore dal 1882 appunto con l'Austro-Ungheria e la Germania e che la, il, il governo Salandra eh, era in alcuni suoi esponenti a cominciare eh, dal Ministro degli Esteri eh, Sonnino, sostanzialmente eh, che subentra eh, sempre in questi giorni al precedente Ministro degli Esteri di San Giuliano che muore dopo una malattia, era sostanzialmente a favore della triplice alleanza, quindi c'era da sgombrare prima questo Uh, questo problema. Nei giorni dell'agosto 1914 l'Italia dichiara, il governo italiano dichiara la sua neutralità perché la triplice alleanza era un'alleanza difensiva e qui ci troviamo di fronte a un ultimatum e poi a una guerra dichiarata dallaustro ungheria uh, nei confronti della Serbia. Questo è il primo problema di, da sgombrare e Mussolini rivendica questa sua neutralità assoluta. Uh, proclamata appunto il merito di aver evitato o di aver contribuito ad evitare il rischio di un'entrata in guerra dell'Italia a fianco della triplice alleanza, ma poi si rende conto nei mesi appunto che vanno agosto e settembre dell'isolamento del Partito Socialista, uno dei pochi partiti appunto con il Partito Socialista serbo e i bolscevichi ad aver mantenuto una linea di neutralità, mentre invece tutti gli altri partiti votano i crediti di guerra e si adeguano. Si rende conto quindi del fallimento dell'internazionale socialista, si rende conto anche che nel paese, ma anche all'interno dello stesso partito socialista, eh, soprattutto in alcuni settori intellettuali, ci sono forti risorgimentali, mazziniani e quindi se noi guardiamo gli articoli eh, di questi primi giorni di guerra, notiamo i titoli soprattutto, notiamo una grandissima simpatia, ma non da solo da parte di Mussolini, nei confronti eh, del Belgio invaso, eh, titoli durissimi nei confronti della barbarie tedesca e, e, e comincia a tentare, anche nelle prime riunioni della direzione, di far passare una linea eh, che, eh, anche se a parole è sempre di neutralità assoluta, in realtà è una neutralità relativa. E cioè il problema grosso diventa, ma se dichiariamo la guerra all'Austro-Ungheria e alla Germania, che cosa facciamo? E consideriamo anche il problema delle terre irredente, eh, il Trentino Alto Adige, il Trentino soprattutto, a Trieste, anche il litorale eh, della Dalmazia e dell'Istria, eh, la propaganda fortissima che ebbe un, un ruolo importante di un socialista trentino molto amico di Mussolini come Cesare Battisti, tutti eh, fattori che fanno sì che questa neutralità assoluta, tanto assoluta, in realtà così non fosse. Il problema dei finanziamenti eh, con il quale Mussolini poi fondò il suo giornale Il Popolo d'Italia. questi finanziamenti ci furono senz'altro, eh, e però giunsero quando Mussolini probabilmente aveva già maturato questa, eh, questa sua decisione e vennero da una parte eh, l'uomo che finanziò direttamente eh, la nascita del popolo d'Italia era questo direttore amministrativo del resto del Carlino, Naldi, che era un uomo molto legato agli industriali, soprattutto dello zucchero ma anche i siderurgici e dall'altra parte questo, questi finanziamenti sono provati e probabilmente Naldi raccolse direttamente o indirettamente anche dei finanziamenti da parte dell'ambasciata francese che naturalmente era a favore uh, di una uh, propaganda interventista a fianco per l'appunto della Francia quindi pressioni esterne poche? diciamo così Press, in pressioni esterne negli ultimi giorni quando si, si trattava di fondare, di fondare il giornale ma in realtà sono pressioni soprattutto di carattere intellettuale tutta una serie di suoi amici come i sindacalisti rivoluzionari i vari De Ambris, Corridoni avevano fatto prima di lui uh, questa scelta altri intellettuali come Panunzio, uh, Battisti tutti uomini uh, legati a Mussolini da profondi legami di amicizia e di solidarietà eh, che maturano, si convincono dell'isolamento del Partito Socialista, del fallimento dell'internazionalismo, eh, della possibilità di trasformare la guerra in guerra rivoluzionaria, spostando però l'accento dalla classe della nazione. Milano fu importante da tanti punti di vista durante la Prima Guerra Mondiale, ma anche per il Partito Socialista, perché molte delle riunioni anche decisive, quelle in cui venivano prese delle decisioni importanti sulla neutralità, per esempio, sono state realizzate qua a Milano. Perché? Perché Milano era la sede dell'Avanti e, e quindi l'Avanti era un luogo dove era facile riunirsi. Poi dobbiamo sempre tenere eh, presente che gli spostamenti erano molto più lenti e molto più difficoltosi. Eh, di adesso e anche i collegamenti. Eh, la, riunione, la prima riunione dove partecipano in realtà soprattutto membri del gruppo parlamentare socialista eh, della direzione si sì, tiene per l'appunto a Milano il 4 agosto perché tutti aspettano il ritorno dei due membri del partito, Angelica Balabanov e Odino Morgari, che siano recati a Bruxelles a quella che sarà l'ultima riunione per lungo tempo dell'internazionale socialista. Aspettano che porti che eh, portino delle notizie infatti noi abbiamo anche delle intercettazioni telefoniche perché già allora c'erano intercettazioni telefoniche tra eh, Mussolini e Bella che era un membro della direzione importante che stava però a Roma e i due si domandano che cosa sta accadendo e tutti dicono aspettiamo che torni la Balabanov tra l'altro in quei giorni eh, accadono due eh, eventi eh, importanti che segnano per l'appunto la fine dell'internazionalismo socialista. Eh, prima di tutto le manifestazioni eh, che eh, si riuniscono a Vienna e a Berlino eh, in favore della pace e della neutralità sono manifestazioni importanti ma non viene appunto proclamato lo sciopero eh, generale. Tant'è vero che Vella queste intercettazioni, risulta che Vella chiede a Mussolini di aumentare, di pompare diremmo oggi sulle colonne del giornale il numero di partecipanti a queste manifestazioni e poi l'assassinio del leader del Partito Socialista francese, il pacifista Jean Jaurès che viene ucciso a Parigi da un fanatico nazionalista proprio dopo aver partecipato alla riunione di Bruxelles. E questi due eventi soprattutto simbolicamente anche l'assassinio di Jaurès segna in maniera drammatica la sconfitta dell'internazionalismo.